Ok, allora Simone dovremmo no, esserci. Non ancora però, va bene. Sì, ma dovremmo avere un ritardo, dovremo... sono passati dieci secondi e quindi ci siamo. Dunque, okay. eccoci qua Simone. Ciao Andrea, ci vediamo anche. Ciao Simone, ciao a tutti i nostri, insomma, non telespettatori in questo caso, ma tutti coloro che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook di Editori La Terza. Il libro eccolo qua, lo faccio vedere solo qui, Red Mirror, Simone Pieranni, Il nostro futuro si scrive in Cina. Naturalmente di Cina stiamo parlando ultimamente, naturalmente a partire per quello che ci riguarda personalmente ogni giorno, ovvero questa epidemia con cui abbiamo a che fare, come si è generata e poi negli ultimi giorni naturalmente le tensioni con gli Stati Uniti, perché questi problemi sono andati in qualche modo eh, intersecandosi. C'erano già delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, questa epidemia è una… Eh, è un'occasione ulteriore insomma, per rinfocolare uno scontro che era partito sui dazi commerciali che riguardava tra l'altro anche eh, la Huawei, una delle più grosse insomma, compagnie high tech al mondo, ne abbiamo parlato a proposito del 5G, eh, ne parla Simone nel suo libro e non solo, ed è una compagnia anche strategica per eh, quello che appunto è questo futuro che si scrive in Cina. Ma non solo Huawei, ce ne sono anche altre, Ecco, la notizia dell'ultima ora è che Trump ha deciso di in qualche modo estendere il blocco a Huawei, ci sono state come sapete delle tensioni, una sorta di ritorsione per Huawei, c'è anche tra l'altro la figlia del fondatore che è tuttora, eh, correggimi se sbaglio Simone, eh, agli arresti, è stata arrestata in Canada, insomma, ai E eh, ai domiciliari, una eh, competizione che sembra veramente una nuova guerra fredda. Questo per quanto riguarda la situazione globale attuale, ma in un certo senso la Cina, eh, si trova a contrapporsi agli Stati Uniti perché? Perché è la seconda potenza mondiale, perché gli Stati Uniti hanno capito molto bene quello che vuol dire in qualche modo questo futuro tecnologico che in Cina si sta delineando e che si sta evolvendo soprattutto a una rapidità che nessuno si aspettava, insomma, con delle, eh, insomma, delle prospettive che qualcuno magari può aver immaginato, nei film distopici, già magari a partire dai film di fantascienza, si parla dalla videosorveglianza, riconoscimento facciale, sistemi di rating e crediti, per valutare il comportamento dei cittadini e vediamo insomma, che questo applicato alla Cina che come sappiamo insomma, eh, non è una democrazia, ha certe conseguenze, ma ci sono dei tratti comuni anche con quello che sta accadendo in Occidente con quello che eh, riguarda i nostri dati, ad esempio raccolti dai nostri smartphone, da quello che facciamo online e non solo, che vengono utilizzati in Occidente da compagnie private, in Cina vengono prevalentemente utilizzati e sviluppati dal eh, Partito Comunista Cinese. Insomma, Partiamo eh, da questo Simone, io mi taccio, se no vado avanti ancora di più. Red Mirror è una citazione abbastanza evidente che si, in, si inserisce proprio in tutto questo contesto che ho a grandi linee eh, diciamo tracciato. Sì, intanto ti ringrazio per la tua disponibilità e per il tempo per questa diretta, oltre naturalmente alla terza per l'ospitalità sulla sua pagina. Sì, ovviamente il titolo si rifà a Black Mirror, chiaramente, però eh, nasce con un, con un intento diverso, mh, nel senso che nel momento in cui si è cominciato a parlare molto della tecnologia cinese, eh, si è immediatamente descritto eh, una serie di cose che accadono già in Cina, che sono già realtà in Cina, eh, come no, appunto un futuro distopico. Eh, secondo me invece eh, la Cina eh, purtroppo su tutta una serie di cose non è un futuro distopico perché è un futuro che è molto simile in realtà a quello che già stiamo vivendo noi. E il paradosso è che io ho iniziato a scrivere questo libro prima dell'epidemia, eh, tanto che, eh, come dire, su alcuni aspetti ho anche, mi sono anche chiesto se non stavo azzardando troppo nelle assonanze, nelle similitudini tra Cina e Occidente, e poi l'epidemia in realtà ha accelerato tutta una serie, eh, tutta una serie di fattori. Eh, tra l'altro, diciamo che il punto di partenza è che la tecnologia di per sé non è né buona né cattiva ovviamente può essere molto utile alle persone ma può anche diventare appunto uno strumento eh, di controllo eh, in molti casi oppure uno strumento di coercizione di eh, negativo diciamo la, mia, la percezione che ho è che con questa epidemia eh, stiamo andando eh, incontro stiamo come dire carpendo prendendo quegli elementi più negativi l'utilizzo più negativo che ne viene fatto in particolare in Cina in cui è quotidianità e pervasiva in per certi versi questo sviluppo tecnologico consente il miglioramento di tutta una serie di eh, situazioni proprio in questi giorni ad esempio in Cina si sta parlando molto dell'e-learning e, e dell'educazione a distanza come al contrario di quanto accade a noi invece come un, un, un tentativo di colmare un, un divario sociale per chi non può ad esempio accedere a lezioni di un certo tipo, a una eccellenza scolastica invece adesso attraverso ad esempio l'e-learning si riesce a parificare un po' l'accesso a tutta una serie di informazioni, mentre a noi abbiamo il problema inverso, del digital divide, cioè di persone che non hanno gli strumenti tecnologici. Invece la diffusione degli strumenti tecnologici in Cina consente proprio questo. Però nello stesso tempo poi eh, questi strumenti ad esempio di learning forniscono agli insegnanti tutta una serie di eh, elementi che sono abbastanza inquietanti invece, che ad esempio mh, consentono agli insegnanti attraverso la telecamera del computer dello studente di analizzare tutta una serie di dati sulla base, ad esempio, delle posizioni degli occhi, di cosa guarda, eh, di cosa fa eh, lo studente. Dirai, è veramente una distopia. Peccato che da noi si, si parla già di, affidare, di mettere dei braccialetti ai bambini eh, per contrastare l'epidemia del Covid. Ovviamente potrà essere utile certo. per loro, però dopo che è passata l'epidemia eh, sarà difficile probabilmente, come dire, togliere certo, forse... un utilizzo. Forse vale la pena Simone tracciare anzitutto eh, diciamo delle differenze, I, i dati vengono raccolti anche in occidente, ce le hanno delle aziende, si è parlato in questi giorni naturalmente di quest'app che dovremmo, che dovremmo, insomma, secondo eh, naturalmente il governo, non obbligatoriamente, ma eh, per in qualche modo cercare di tracciare il contagio, quest'app dovrebbe registrare appunto i nostri movimenti, ci sono degli esempi che, sono, che vengono dall'estero, in Cina lo sappiamo, non è mai stato analizzato nello specifico perché già è una realtà tutto questo, si parla molto spesso della, della Corea del Sud con tutte le conseguenze che ci sono a livello di privacy, eh, il focolaio di Seoul delle ultime, eh, dei night club degli ultimi giorni è solo un esempio anche delle conseguenze negative che questo può avere sulla privacy delle persone ecco uh, in un certo senso c'è io ti faccio una domanda però simone da un lato uh, tu dici è un qualcosa che qui hanno le compagnie le grosse compagnie della circle valley ad esempio noi neanche siamo pienamente consapevoli quello che, di quello che uh, facebook e google registrano ci sono stati moltissimi scandali basta citare cambridge Analytica, e basta citare anche quanto uh, deteriore può essere l'uso fatto dei social network se pensiamo alle ultime campagne elettorali insomma, no? Quindi troll, bots tutto quello che eh, ci possiamo immaginare ma nelle eh, democrazie occidentali almeno in teoria noi abbiamo la possibilità di alzare la mano e dire eh, non vogliamo che si faccia così e quindi rinchiodarli insomma, far sì che si crei un'opinione pubblica che eh, in qualche modo metta con le spalle al muro chi eh, ha questo potere e lo chiami le proprie responsabilità, cosa che in Cina è forse è più difficile Sì, credo che prima di entrare nel, Nell'ambito di quanto mi dici, c'è un esempio che faccio anche nel libro che secondo me è abbastanza emblematico. Eh, ad esempio, quando nei primi anni 2000 Yahoo, eh, che all'epoca era un po' più forte di quando non sia eh, oggi, quasi tutte, molte persone avevano eh, la mail con Yahoo, ehm, diede praticamente su richiesta del governo cinese, diede al governo cinese le mail di alcuni dissidenti che vennero poi arrestati, due vennero anche torturati, fecero poi una causa contro Yahoo e ottennero anche un risarcimento, per dire che l'atteggiamento delle società occidentali eh, qua da noi si ispira, a, almeno a parole eh, a un, eh, un rispetto della privacy e poi invece in altri paesi eh, segue quelle che sono le richieste eh, da parte dei governi. È vero, che inoltre gli scandali che tu citavi dimostrano come anche i nostri dati, in realtà anche se appartengono a società eh, private possono tranquillamente poi essere utilizzati anche dagli stati, pensiamo allo scandalo NSA, quello no, portato alla luce poi eh, da Snowden. Chiaramente certo. in Cina in c'è Cina una situazione eh, particolare che in realtà però non è così bloccata come possiamo, uh, possiamo pensare. In, tra l'altro proprio in questi giorni si sta parlando in Cina di una nuova legge sulla protezione dei dati, eh, che però in realtà è più eh, riferita ai dati che ottengono in Cina le aziende straniere dovrebbe essere una propagine praticamente di una legge sulla sicurezza di internet che già esiste e che obbliga le società straniere che operano in Cina a lasciare i propri dati su server cinesi quindi non puoi ad esempio operare in Cina e i dati che raccogli in Cina tenerli, che ne so, in California o in Pennsylvania dove hanno i grandi data storage queste, queste grandi aziende. In realtà però prima dell'epidemia proprio come dire la prevasività, la quotidianità, cioè la presenza quotidiana ad esempio delle telecamere a riconoscimento facciale o naturalmente di tutti i dati che sono in possesso delle grandi app cinesi aveva sviluppato in realtà un dibattito sulle sulla questione della privacy addirittura. I, i big cioè Baidu e altri in Cina avevano proposto proprio all'assemblea nazionale che è quello che è più simile a un parlamento da noi eh, cinese, una legge su, ad esempio eh, sull'etica dell'utilizzo eh, dell'intelligenza artificiale proprio come era accaduto eh, qua da noi, chiaramente eh, la Cina è una società particolare in cui la dialettica tra potere e cittadini non è così oliata o, o almeno in teoria oliata come in occidente, è molto più difficile che dal basso si riesca diciamo, a, a far cambiare idea eh, ai vertici, però eh, chiaramente con l'aumento del, della qualità del livello di vita e ormai la Cina è una società eh, come dire, globalizzata tanto quanto noi, quindi ci sono tutta una serie di attenzioni che sono nate, anzi alcuni guru cinesi eh, dell'intelligenza artificiale e della tecnologia sostengono ad esempio che in realtà la minaccia di pervasività che la tecnologia sta avendo in Cina svilupperà invece proprio un forte dibattito, una forte richiesta di privacy da parte dei cinesi. L'epidemia, eh, il Covid, chiaramente, che ha visto un utilizzo massiccio di questi dati, che si sono rivelati anche utili per ovviamente limitare, eh, limitare i decessi e le conseguenze dell'epidemia. Sì, controllare gli spostamenti sì, anche delle persone, no? esatto. le città controlli anche il territorio grazie a questo. Insomma. Però sembrano aver riportato un po' indietro quel dibattito. Vedremo quando si uscirà, eh, non so quale fase sarà quella in cui si ricomincerà a discutere in Cina di questo, se lo si farà. Però c'erano delle prospettive. È chiaro che l'intento, diciamo, del governo è quello di spingere moltissimo sull'uso dei dati, non solo per migliorare, eh, come dire, le prestazioni economiche produttive con certo. il 5G, con l'automazione, ma anche per un controllo poi sulla popolazione, perché come sappiamo il primo obiettivo del Partito Comunista è il mantenimento della stabilità e avere, e l'ha sempre fatto in realtà, un controllo diffuso e capillare il Partito Comunista. È chiaro che adesso con le tecnologie che ha è tutto molto più facile. Ad esempio, così come oggi puoi utilizzare l'applicazione di WeChat per stabilire se ci sono degli assembramenti e quindi non c'è distanziamento sociale, faccio un esempio, in precedenza già WeChat è stato utilizzato dal governo per farsi segnalare il caso invece di assembramenti che potevano essere sospetti di, eh, diciamo, di essere forme di protesta praticamente. Ecco, su WeChat ti fermo Simone, innanzitutto sì. invito i nostri. Chi, chi ci sta seguendo a farci anche delle domande su, eh, su Facebook, naturalmente vedo dei commenti, insomma vedo che molti ci seguono, e, e li ringrazio, allora tu hai parlato di eh, WeChat, vogliamo anche spiegare bene che cos'è questa WeChat, poi eh, ci hai detto chiaramente il governo cinese è riuscito a capire anche grazie a questo se ci sono degli assembramenti, poi chiaramente eh, il discorso in generale va inquadrato nella capacità di chi detiene questi dati di poter rispondere insomma e eh, essere responsabili nei confronti eh, della, della, di chi questi dati è, è la fonte insomma eh, quindi eh. questi dati che sono il nuovo petrolio insomma si può dire forse così anche a livello mondiale la cina è proprio questo che sta cercando di sviluppare e diciamolo anche così capitalizzare ecco che cos'è quindi eh, questo WeChat, simone spieghiamolo a chi ci sta seguendo anche perché qui in italia non è molto molto utilizzato insomma sì, tu hai usato un paragone che in effetti uso anch'io nel libro, cioè che i dati come nuovo petrolio, addirittura Li che è un investitore nell'intelligenza artificiale, una taiwanese che investe moltissimo nell'intelligenza artificiale in Cina, ha definito la Cina l'Arabia Saudi, Saudita dei dati, proprio, per, proprio grazie a WeChat in realtà, perché WeChat è un'applicazione, non è semplicissimo spiegarla Uh, in occidente perché si rischia spesso di semplificare in realtà però diciamo che WeChat è una super app che contiene mini app all'interno, mini programmi si chiamano altre app con, con la quale praticamente si fa di tutto la vera diciamo, eh, forza di WeChat è che nel in Cina nel momento in cui accendi il cellulare, accendi lo smartphone sei su WeChat, utilizzi solo WeChat, non esci mai dal sistema WeChat e la svolta è stata nel momento in cui ha consentito di pagare eh, non solo online, quindi, come noi compriamo ad esempio su Amazon con la carta di credito, eh, con lo smartphone ovviamente online si paga tutto, ma con WeChat si può pagare anche tutto offline, quindi ad esempio si va dal fruttivendolo e si paga con, il, con WeChat, quindi con il QR code, quindi ci sono i dati non solo dei comportamenti online delle persone, ma anche dei comportamenti offline. In più ormai assolve a tutta una serie di funzioni, anche di carattere burocratico, amministrativo, si prenotano visite, se in alcune città è già utilizzato come documento di identità. Eh, si possono, vabbè, poi ci sono anche le cose che fanno un po' sorridere ci si può sposare e ci si può divorziare anche Tu spie, racconti anche di come si possa fare l'elemosina anche con WeChat, insomma Sì, è, in Cina, ad esempio chi è nella bolla cinese tra Facebook e social ogni tanto vede spuntare sempre una foto con un senzatetto che ha praticamente un, un cartone con il proprio codice QR con il QR, certo. QR code e addirittura alcune persone eh, mi raccontavano che ci sono dei cinesi che chiedono di ingrandire la foto in modo da poterlo fare a distanza praticamente a distanza. Senza, sì. quindi è chiaro, è un uso è ormai quotidiano si usa per fare tutto è praticamente una propagina del proprio corpo in realtà lo smartphone ma è WeChat che lo diventa e naturalmente però usandolo per fare tutto si dà la possibilità a WeChat di avere un, moltissimi dati che WeChat poi utilizza sia per customizzare come si dice i servizi certo. che ospita al proprio interno ma per il tipo di rapporto che esiste in Cina tra aziende private, perché WeChat è prodotta da Tencent, che è un colosso che produce anche videogiochi, ormai film, eccetera, ma per il tipo di rapporto che c'è in Cina tra aziende e ah, mh, è, è, è Stato, eh, è chiaro che questi dati il governo cinese può averli quando vuole, e ci sono stati tutta una serie di eh, episodi che hanno anche avuto poi una discussione naturalmente online, perché quando accadono eh, casi di eh, aziende che danno i propri dati, allo Stato, sui social comunque se ne parla, viene fuori, poi in molti casi viene tutto eh, censurato, però si sanno queste cose. Ecco Simone, ci fanno eh, delle domande, insomma io le volevo eh, portare a te. Sì, io chiede, non riesco a vedere ecco perché no, sto usando Te le, le, le porto io, eh, Raffaello ci chiede, volevo sapere se eh, Simone ha letto si è fatto ispirare dal fondamentale il capitalismo della sorveglianza della Zuboff. Io non so rispondere, dicelo tu insomma Simone. Sì, sì, è anche citato, è anche citato eh, nel libro e come dire, la, mh, possiamo dire che l'avvicinamento tra eh, mondo occidentale e in questo caso mondo cinese avviene proprio sotto l'egida del capitalismo di sorveglianza. Cioè, mentre l'Occidente sta andando verso una forma di capitalismo di sorveglianza, la Cina sta andando verso qualcosa di molto analogo, che... Eh, quelli che non accettano magari che la Cina possa essere definita capitalista, possiamo dire il socialismo con caratteristiche cinesi di sorveglianza, ma non cambia, nel senso che c'è un ormai comparto tecnologico finalizzato alla sorveglianza e al controllo che appunto accomuna e unisce moltissimo Cina e, e Occidente e che insiste, potremmo dire, perché io nel libro poi parlo anche di lavoro, eh, insiste sugli stessi mh, elementi, cioè, mentre come sappiamo, il valore di questo capitalismo viene estratto da noi stessi perché lo alimentiamo noi con i nostri dati, accade con i nostri social, accade in Cina ugualmente. Ecco, un'altra un domanda, un domanda: Simone, che tu citi anche tra l'altro Facebook, Mark Zuckerberg, insomma che eh, prova a copiare WeChat da, da tempo, dice Giorgio. Si avvicinerà unendo Facebook, Instagram e Whatsapp? Probabilmente sì, possiamo dire forse? Beh, l'attacco praticamente del libro è proprio questo, nel senso che una delle cose che a me ha colpito subito no, è che mh, quando noi pensiamo a, eh, appunto, il nostro futuro scrive si scrive in Cina, non dobbiamo pensare che diventeremo come i cinesi o che utilizzeremo le stesse cose dei cinesi. Ma significa che alcuni modelli ad esempio di business che funzionano in Cina possono essere replicati anche in occidente e possono essere molto utili per le aziende occidentali. Non significa, ad esempio WeChat in occidente funziona in maniera diversa, è più un utilizzo business to business, cioè aiuta le aziende ad arrivare sul mercato, eh, sul mercato cinese. Quello che interessa però a Facebook, eh, che nel libro tra l'altro io cito una, una pagina Facebook di una giornalista che ricorda come aveva scritto un articolo in cui consigliava a Facebook di seguire WeChat e Zuckerberg proprio sotto risponde ti avessi dato ascolto quattro anni fa. Perché in effetti il modello di WeChat, che è proprio un modello appunto, un ecosistema praticamente che si viene a creare, è l'obiettivo principale di Facebook, che probabilmente unirà tutto, soprattutto a livello di messaggistica, cioè potremmo avere un unico, mentre adesso abbiamo Messenger, Instagram, parliamo in certo. tanti luoghi diversi, ne avremo uno canalizzato sopra, solo, e se ben ricordate anche la possibilità che Facebook sviluppi una propria moneta virtuale come Libra va un po' incontro proprio alla strategia eh, di WeChat, ecco. che fa i soldi, e scusa solo questo perché è importante, fa i soldi, sulle commissioni praticamente dei pagamenti, mentre invece Facebook ha un modello di business che è sui dati e sulla pubblicità, ad esempio su WeChat non c'è tutta la pubblicità che noi abbiamo su Facebook. Ecco, questo è importante infatti, no? perché noi, eh, una stima almeno ricordo, coraggimi se sbaglio, di qualche anno fa, eh, veniva detto che Facebook guadagnava circa 4 dollari al minuto da, eh, ogni utente connesso, ma parliamo di una stima di qualche anno fa, ma nessuno chiaramente lo sa eh, con, eh, con certezza, ma questo appunto si basa eh, su quello che dicevamo prima, sull'importanza eh, dei dati. Io volevo proprio fare eh, un salto in avanti perché questi dati in un certo modo sono tantissimi. Tu hai raccontato nel tuo libro eh, di come hai eh, proprio del tuo viaggio anche in Cina, del tuo ultimo viaggio in Cina, di come tu hai conosciuto Dall'interno queste eh, grandi compagnie tecnologiche eh, cinesi. Hai parlato di, eh, di videosorveglianza, hai parlato di tutto, ma c'è qualcuno che in qualche modo questi dati li deve in qualche modo immagazzinare, analizzare e saper digerire così e renderli utilizzabili? È così. Si parla di intelligenza sì. artificiale. Esatto, questo nel momento in cui si parla di intelligenza artificiale, ora senza andare sul purismo di intelligenza artificiale hard, soft. Diciamo, macchine che fanno cose che fanno anche gli umani, così per semplificare. Ovviamente eh, sono artificiali nell'output, però perché possano ragionare, imparare, eh, diciamo, e quindi poi eh, effettuare degli output che, siano, eh, che abbiano senso. Eh, devono, devono, avere, eh, devono essere nutriti di dati e questo nutrimento viene dato da quelli che vengono chiamati gli etichettatori i labeler, cioè quelli che tutto il giorno stanno lì a vedere foto e le etichettano pezzi di video e li etichettano ed è fondamentale, pensiamo ad esempio a una macchina guida autonoma che deve saper riconoscere abbastanza precisamente un albero da un cane o da un essere certo. umano e mh, questo è un, anche questo è una cosa che sta accomunando sotto l'ombrello del capitalismo tutto sommato della sorveglianza non inteso solo come, come impianto securitario, ma inteso in generale come impianto per estrarre praticamente valore dai nostri dati, è una cosa che accomuna molto l'Occidente e la Cina, perché in Cina ormai ci sono questi lavoratori eh, pagati pochissimo che, che lavorano spesso nello scantinati oppure comunque più da casa e sappiamo in questo tempo di pandemia quanto sia, non sia proprio divertente e bello lavorare da casa e a certe condizioni soprattutto di salario e che stanno lì tutto il giorno guadagnando pochissima etichettare. non è molto diverso da quello che fanno i cosiddetti turchi meccanici per Amazon, gli Amazon Turk che stanno lì tutto il giorno praticamente a nutrire e a cercare di migliorare gli algoritmi perché Amazon quando andiamo sul loro sito possa dirci esattamente diciamo, ecco, quello che, questo, abbiamo, che secondo vogliamo. Ecco, questo dobbiamo chiarirlo anche, no? che quando si parla di intelligenza artificiale, poi ci spiegherai tu come spieghi anche nel tuo libro, tra l'altro l'episodio, eh, l'esempio del turco meccanico è emblematico, se vogliamo, ma l'intelligenza artificiale eh, comunemente qualcuno pensa ai film di fantascienza, pensa magari a Terminator, un'intelligenza che prende coscienza di se stesso e, e quindi diventa un'autocoscienza, senza addentrarci in discussioni filosofiche, rimaniamo qui, però Uh, in realtà non è così perché bisogna appunto insegnare in qualche modo agli algoritmi che quindi è qualcosa di pre-programmato con complessità eh, enormemente più grande rispetto a quella che c'era eh, anche solo due anni fa se vogliamo, eh, vista anche la rapidità con cui si evolvono le capacità di calcolo dei computer, però c'è bisogno appunto di qualcuno che insegni a parlare anche a questi, a questi algoritmi, a questi computer e questo tu lo dici parlando di questo esercito dei eh, 50 cent e eh, parlando anche del turco meccanico, ci spiegaci che cos'è questo turco meccanico e dove nasce, anche perché è un aneddoto molto curioso. Sì, eh, l'esercito dei 50 Sens, prima preciso, è un passo ancora precedente perché invece è proprio un intervento umano eh, sulla, sulla censura. Ma pensiamo anche ai meccanismi di censura, ed è sono praticamente persone che, venivano, che vengono pagate dal partito non per censurare. Cioè se io scrivo governo cattivo, non è che mi censurano, no, mi rispondono e mi dicono no, guarda, hai visto questo, non è vero, hai visto quell'altro, cioè comincia a essere una forma di censura un po' più sofisticata e ugualmente ormai succede con le aziende che lavorano proprio sui software che devono riconoscere, ad esempio, le parole censurate. Sono, ho incontrato persone che lavorano in un'azienda che sono ormai in grado di eh, riconoscere lo slang o addirittura anche di bloccare le immagini nel momento in cui... Eh, diciamo, esiste una censura per, attraverso un'immagine anziché un testo che è più facile da controllare. Il turco meccanico è questo, eh, questa macchina che fu creata da un duca austriaco per l'allora la, eh, regina austriaca. Era una macchina praticamente che giocava a scacchi e che vinceva, e che vinceva sempre e lui diceva, sosteneva che fosse appunto una macchina. Sarà poi in realtà Edgar Allan Poe a scoprire eh, che in realtà si nascondeva sot questa, sotto questa macchina una persona e da lì appunto poi alcuni hanno ancora utilizzato eh, questo metodo. La, il paradosso è che Bezos per Amazon ha usato proprio quella roba lì, come dire, a, quasi a esplicitare, guardate che dietro l'intelligenza artificiale certo. in realtà ci sono, ci sono degli... quasi un po' una carne presa in giro, anche perché certo. poi lavora in carne ed ossa. Però, ad esempio in Cina eh, gli etichettatori, come si dice, sono ormai un, moltissime persone che lavorano ad, a ritmi intensissimi e pensiamo anche poi a cosa vuol dire per eh, lavorare per gli, a, gli assistenti vocali, per tutta una serie di cose, è lavoro vivo che sta sotto eh, diciamo, le macchine che poi appunto ci, ci, ci forniscono risposte che a noi sembrano più umane praticamente. Ecco Simone, prima di andare a parlare del lavoro in Cina e poi anche di tornare a parlare dell'esercito dei eh, 50 cents, insomma, insomma di chi come dicevi, per il Partito Lavoro e quindi come tutto questo possa essere utilizzato per il controllo. Volevo riportarti una domanda che ci fa eh, Silvia, dice perché pensi che in Italia non sia tanto facile introdurre l'app di localizzazione e sorveglianza? Ecco, ci sono delle questioni, penso che si riferisca Silvia, alla questione attuale chiaramente del tracciamento del coronavirus e, anzitutto io posso dare una prima risposta, poi alla fine eh, chiaramente finisci tu ma chiaramente ci troviamo in europa che da questo punto di vista penso che abbia la legislazione più avanzata al mondo pensiamo al gdpr insomma eh, poi bisogna vedere chiaramente anche come, le, eh, la, come la popolazione occidentale da un lato reagisce a questo e come reagisce quella cinese quindi questo lo chiedo a te Simone. Ah, intanto volevo dire una cosa sulla questione dell'app di tracciamento mm, ovviamente è un rischio molto forte però ci sono gli strumenti per far sì che possa essere, ad esempio, eh, i dati possano essere anonimi, possono essere su server decentralizzati, insomma possa essere innocua dal punto di vista delle possibilità poi che diventi uno strumento effettivo di controllo e soprattutto che innocua dal punto di vista del mantenimento dei dati, cioè del fare in modo che i dati non finiscano in mano a nessuno. A questo proposito, dato che si parla molto spesso di Europa stretta tra Cina e Stati Uniti, l'Europa ha avuto un impeto clamoroso proprio in occasione delle, delle discussioni sull'app, sulle app di tracciamento con un documento che diceva molto chiaramente quello che bisognava fare, sottoscritto tra l'altro poi da molte persone, da appelli di molte, altre, di molte persone che si occupano di questo da tempo ed era un documento molto preciso che spiegava molto bene cosa si può fare perché non sia pericolosa da un punto di vista, per i nostri dati, il problema è che poi i governi tendono a fregarsene perché hanno ognuno la propria, la propria agenda. In Cina chiaramente questo problema non si pone, nel senso che eh, quando si è trattato di, eh, di effettuare il cosiddetto programma dei codici salute, cioè quelli che sulla base delle proprie condizioni di salute rispetto al Covid ti danno accesso o meno ad alcune zone, è molto semplice. Se tu non hai il codice giusto non entri manco in metropolitano, non puoi andare in certe zone della città, quindi sostanzialmente in più... Quello che si è spesso dimenticato in occasione, del, soprattutto dell'epidemia, quando si è enfatizzata, a mio avviso un po' oltremodo, eh, la risposta cinese, ci si dimentica del fatto che la Cina è tanta tecnologia, ma è anche tanta mobilitazione fisica delle persone. Ad esempio, i, gli stessi sviluppatori dell'app di Singapore hanno detto che la loro app non serve a niente da sola perché nel momento in cui io attraverso l'app vengo rintracciato mi viene detto che sono stato vicino a una persona contagiata se poi non c'è nessuno che controlli che io sto a casa esatto, esatto. Non, serve, non serve praticamente a niente a meno che tu non decida di mettere obbligatoria coercitiva e allora però gli cambiano completamente ovviamente i discorsi certo. in più un'ulteriore cosa è che se la lasciamo volontaria stando a quelli che sono i dati le analisi eccetera dovrebbe scaricare almeno il 60% delle persone in Italia per dire fatti tutti i calcoli tra chi ha lo smartphone e chi no, è praticamente una cosa impossibile. Quindi non servirebbe a niente. Eh, chiaramente non c'è la bacchetta magica, non c'è una soluzione unica. Poi oltretutto abbiamo visto, se pensiamo proprio a Wuhan, la città che è stata l'epicentro dell'epidemia, per strada, forse vi è capitato di vedere alcuni eh, documentari, posti di blocco e persone che erano, correggimi se sbaglio Simone, autorizzate a spostarsi, esibendo anche dei, dei documenti. Quindi c'erano dei tesserini di vario colore, eh, senza però che si sapesse tra l'altro cosa indicassero realmente insomma quindi però ecco come dicevi tu la mobilitazione fisica è anche eh, fondamentale. Ci abbiamo abbiamo un'altra domanda di eh, Gian Enzo che dice che strumenti ha l'Europa per non rimanere schiacciata tra la tecnologia cinese e quella americana? Ecco è una bella domanda e ecco, la risposta è forse difficile non c'è che l'Europa non che strumenti ha? Lo chiedo a te, insomma, ma eh, eh, Allora, si tanto saluto Gianenzo che e mi sa che so chi è. Eh, la, la, gli strumenti ci sarebbero se l'Europa fosse effettivamente un'Unione Europea, eh, perché gli strumenti, ad esempio questo, sull'ipotesi sull di tracciamento, eh, consentirebbe di, come dire, di eliminare tutta una serie di concorrenti che potrebbero offrirsi disponibili eh, per fare l'app di tracciamento, o più in generale sul 5G, ad esempio, no? Eh, il problema in Europa è che ogni paese va un po' per i fatti suoi. Noi abbiamo l'Italia che ha fatto un po' sì, un po' no con la Huawei a seconda di chi era al governo. La Germania che invece ha aperto e è, è stata abbastanza disponibile nei confronti di Huawei, così come la Gran Bretagna. Ogni governo fa un po', fa un po come vuole. Chiaramente l'Europa emerge quello che emerge negli ultimi, negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi due anni, è una terra di conquista tra, di, di contesa tra Cina e Stati Uniti, proprio perché la Cina di fatto spinge per che Huawei possa, diciamo, tirare le nostre reti dei 5G. Gli Stati Uniti ovviamente hanno tutto l'interesse a bloccare questa, questa corsa cinese verso il 5G perché sono leggermente più indietro e cercano di ostacolare naturalmente l'azienda cinese. Sostenendo che nonostante sia privata, eh, diciamo sia connessa al Partito Comunista, anche se prove in realtà non ce ne sono, è un sospetto legittimo ovviamente, eh, soprattutto per chi conosce la Cina, però non, prove non ce ne sono. La posizione europea dovrebbe essere unita e forte nei confronti di tutti. E due i paesi per sviluppare una propria via, secondo me, alla gestione dei dati, che già esiste, che però dovrebbe essere poi di fatto mantenuta e difesa anche dagli stessi paesi europei. Mentre invece a volte per questioni commerciali, per convenienze commerciali, si fanno accordi ora con l'uno, ora con l'altro, eh, piuttosto certo, vantaggiosi. Se l'Europa non è unita, chiaramente ha minor voce in capitolo da questo punto di vista, ma eh, parlando di tecnologia, anche proprio hardware, no, ci sono delle questioni importanti, anzitutto la questione della, di come si costruisce, eh, la Cina negli ultimi dieci anni, lo racconti anche tu nel libro, insomma, ha dimostrato di avere una rapidità di sviluppo e una capacità di eh, trasformazione dell'economia senza precedenti, Insomma, pensiamo a quella che era la Cina dei primi anni 2000, eh, no, la Cina che abbiamo tutti in testa è quella dei eh, prodotti di bassa qualità, di, eh, di quantità piuttosto che di qualità, la Cina di adesso è totalmente diversa, per quanto riguarda la costruzione proprio dell'hardware, ci sono anche dei produttori se pensiamo al 5G eh, europei, però se andiamo a vedere proprio nella produzione dei circuiti ad esempio, ci sono quelle famose terre rare no, di cui la Cina sostanzialmente è il monopolista, se non sbaglio, ecco, sì. Sì, e non solo, l'importanza delle terre rare che sono per lo più detenute ovviamente in Cina. Ecco, spieghiamo cosa sono queste terre rare anche brevemente. Spieghi. Sì, sono dei, tutta una serie di metalli dai nomi improbabili, eh, perché hanno dei nomi veramente assurdi, che servono praticamente per creare eh, i conduttori o i circuiti che fanno poi funzionare tutta la tecnologia, i nostri cellulari, i computer, tutto praticamente quello che è tecnologico, per dirla nella maniera più semplice. Tra l'altro sono metalli rari? Ehm, che però richiedono una lavorazione complicatissima eh, nel senso che mh, come dire, anche la svolta green di cui tanto si parla grazie alla tecnologia grazie all'uso ad esempio di tutta una serie di strumenti tecnologici in realtà poi ha un suo lato oscuro proprio nella lavorazione eh, delle terre rare che ha molte la, emissioni tra l'altro ha molte insomma. emissioni, è molto faticosa, e dispendiosa e soprattutto dispendiosa a livello ambientale proprio tra l'altro l'urgenza, la, diciamo, la sono talmente centrali ormai nelle produzioni tecnologiche nel mondo eh, che hanno aperto delle corse in posti come ad esempio la Groenlandia. No? Vi ricordate quando Trump ha detto mi compro una Groenlandia? Ora, non realtà, era uno scherzo? Non no. era uno scherzo, perché lì ce ne sono tante. E La Cina, tra l'altro, la, in tutta la regione artica si è infilata negli ultimi tempi con molta determinazione perché si gioca anche quella, eh, quella partita lì. In più, visto che hai citato cose più di hardware, eh, abbiamo iniziato con, eh, lo, con la, lo scontro Cina-Stati Uniti, proprio oggi Trump ha bloccato praticamente o, o ha in procinto di bloccare la fornitura dei semiconduttori che produce Taiwan, quindi c'è pure poi un, un aspetto politico, diplomatico, geopolitico, alla Cina. Per Trump in realtà che è, è in effetti ha dei comportamenti che, non, che evito di definire, so anche ad esempio nella gestione dell'epidemia, però come dire… Non, in questo caso è stato ben consigliato perché quello è proprio il tallone d'Achille della Cina nel senso che tutto quello che produce la Cina ha il suo punto debole proprio nei semiconduttori la Cina è dipendente completamente nella, per i semiconduttori da Taiwan, Giappone e Stati Uniti senza quelli la potenza tecnologica della Cina è in, in pericolo diciamo, a meno che l'industria autoctona, quella nazionale non riesca a produrli la Cina quando è stata minacciata di, di questa scelta di Trump ha sempre fatto un po' Eh, la voce, di, la, ha sempre fatto un po' la, la, la cauta, no? è sempre stata mm. cauta, dice no, no, ma noi abbiamo la soluzione. In realtà adesso andiamo a verifica di questa cosa, secondo me sarà una cosa che farà piuttosto male la Cina. Ecco, eh, paradossalmente adesso la situazione, eh, tra l'altro... La stiamo raccontando anche in questi giorni, insomma, si parla di guerra dei vaccini, si parlava di guerra dei dazi dove la Cina è stata colpita anche dal lato tecnologico, eh, lo ricordiamo eh, il Dipartimento di Stato americano ha fatto delle pressioni senza precedenti su tutti i suoi alleati, se non sbaglio un anno fa circa, proprio per far sì che si dicesse no al 5G eh, cinese, in cui Huawei chiaramente è, eh, è uno dei maggiori produttori mondiali, ma Tornando alle questioni eh, di cui tu parli anche nel tuo libro, perché dunque i prodotti cinesi sono ancora. non solo offrono questa qualità, ma sono competitivi anche e soprattutto dal punto di vista del prezzo. Ci sono, ad esempio, delle telecamere di sorveglianza prodotte in Cina che sono utilizzate anche in basi. Correggimi se sbaglio, americane. Tu ne parli proprio nel tuo libro. Ecco, se parliamo di guerra dei dazi, di sicurezza, gli Stati Uniti che fanno pressioni sugli alleati per non far utilizzare il 5G perché potrebbero essere spiati dalla, dalla Cina, ebbene allora gli Stati Uniti stessi però comprano dispositivi anche delicati come queste telecamere che hanno delle potenzialità tecnologiche molto evolute, perché in fondo alla fine anche negli Stati Uniti c'è sempre la regola del mercato, insomma, che, quindi come si spiega questo e come fa la Cina a mantenere questi prezzi così bassi, forse una cultura del lavoro, così diversa ancora? Sì, allora quando infatti parliamo di eh, come dire, no, avvicinamento tra Occidente e Cina ci sono dei fattori che sono appunto basati sul... che dipendono dall'utilizzo che si fa di certi prodotti e poi proprio, ci sono proprio i prodotti stessi. Come dicevi tu, la Cina oggi è un paese che esporta videocamere a riconoscimento facciale in tutto il mondo, eh, esporta, adesso con l'epidemia esporta, esporta ancora più robot. Ma robot non parliamo di robot che in casa ti portano il caffè, parliamo di, soprattutto di automazione industriale, quindi ma automazione in grado di aumentare la produzione magari in un momento ad esempio di crisi, oppure di essere utilizzata all'interno di strutture come gli ospedali per portare i medicinali. Sì, l'abbiamo visto infatti. In questo si periodo. sono usati moltissimo ad esempio i veicoli a guida autonoma per trasportare medicinali o eh, il cibo ad esempio negli ospedali in modo da evitare il contagio, no? Eh, degli umani, oppure il 5G è stato utilizzato nelle ambulanze in modo da trasmettere immediatamente le prime diagnosi, i primi esami fatti in ambulanza all'ospedale in modo da non dover poi ripetere all'ospedale certi esami. La Cina riesce ad esportare questi paesi perché ha potuto sperimentare e ha potuto migliorare innanzitutto la qualità, ma pensiamo alla Huawei. La Huawei fino a 5-6 anni fa era considerata dal punto di vista degli smartphone, erano quelli che te li compravi perché costavano poco e dopo tre mesi probabilmente sapevi che dovevi pure cambiarli. Oggi, oltre ad essere il secondo produttore al mondo e ha ormai puntato Apple, ma ha superato già Samsung, hanno anche una qualità eh, molto alta e soprattutto quelli, ovviamente, i prodotti migliori. Ma la Huawei negli scorsi dieci anni ha fatto come dire, una gavetta commerciale in America Latina e in Africa dove ha potuto come dire, perfezionare il proprio prodotto, poi puntando sempre naturalmente su bassi costi del lavoro in Cina che per quanto siano aumentati sono comunque ancora più bassi via dei paesi, dei paesi occidentali o addirittura la Cina stessa delocalizza in Asia perché alcune, alcune, in alcune zone del paese sono stati aumentati i salari. Ugualmente per le telecamere a riconoscimento facciale, Grazie alle sue relazioni e alla sua come dire, forza diplomatica ed economica che la Cina ha in Africa, la Cina sta sviluppando e perfezionando i riconoscimenti facciali sui volti degli africani, che sono più difficili da riconoscere dei volti, dei volti bianchi. E questo permette ovviamente di perfezionare anche delle tecnologie che poi nel momento in cui si esportano hanno dei vantaggi competitivi perché funzionano meglio e costano meno. Che cosa chiede un acquirente più di questo, no? voglio dire? Certo. Ecco, eh, Francesco ci ricorda che la Cina detiene una discreta percentuale del debito statunitense. Tra l'altro, pochi giorni fa, fa Trump aveva fatto trapelare la possibilità di non rimborsarlo, ma questo chiaramente sì. rientra al momento <ride> nella fantapolitica politica <ride> e soprattutto nelle strategie eh, eh, trampiane. Ecco, io volevo a partire dall'Africa, che tu hai citato, parlare di quello che sta accadendo anche. Eh, per Quanto riguarda la nuova via della seta, insomma, in questo periodo abbiamo parlato molto di aiuti dalla Cina. E molti hanno detto eh, la Cina non, eh, non eh. Simone. Ci senti? Eh, avevo perso, eccoci. Il, no, ho perso di No, a partire dall'Africa, dicevo, eh, parla, parla, parlavi degli investimenti della Cina in Africa e eh, chiaramente di tutto ciò che rientra nel piano a lunghissima, eh, diciamo, di, di amplissimo respiro della Cina della Nuova Via della Seta dunque abbiamo visto gli aiuti cinesi, abbiamo visto gli aiuti all'Italia anche nei recenti per l'emergenza coronavirus e abbiamo visto anche l'attivismo dei funzionari del Ministero degli Esteri Cinese sui social occidentali che non ci sono tra l'altro come Twitter ad esempio in, in Cina Insomma, dunque questo rientra in quale tipo di, di politica della Cina e se si può, sempre traendo spunto dall'Africa, quali minacce possono esserci, insomma un indebitamento e poi una cessione alla Cina di asset strategici di un paese? Allora, Sulla questione dei diplomatici è una delle cose per chi segue la politica cinese più interessanti che sono successe negli ultimi tempi, perché in realtà di recente sono diventati molto famosi gli ambasciatori cinesi in Inghilterra, nel Regno Unito o eh, negli Stati Uniti, ma i primi, i primi a muoversi come politici veri e propri sono stati gli ambasciatori in Africa che si sono appunto messi a twittare o a effettuare comunicati anche di una certa forza diciamo, politica, soprattutto contro gli Stati Uniti. Eh, la questione del, del, degli investimenti cinesi in Africa, secondo me è entrata in una nuova fase, eh, nel senso che per un po' di anni la Cina ha fatto quello che ha voluto, perché non avendo il passato coloniale degli europei si è potuta presentare diciamo, come una sorta di benefattrice, eh, cioè ha fornito molti paesi di strade, di ponti, eh, di infrastrutture. Però un primo problema è sorto nel momento in cui insieme agli investimenti cinesi arrivavano anche tanti cinesi no? e quindi venivano costruite magari strade e ospedali da cinesi e non da quindi lavoratori ad esempio dei paesi africani e in più, come dire, molte volte la maggior parte delle popolazioni di questi paesi non poteva accedere magari a certi, a certi progetti costruiti dai cinesi, in più si è via via, soprattutto con la nuova via della seta, si è via via sviluppata questa paura della cosiddetta trappola del debito, cioè la Cina in questo caso non è che appunto fa beneficenza, presta soldi e poi li rivuole, li rivuole indietro e abbiamo visto che quando vuole essere molto dura perché non si muove eh, ideologicamente per quanto magari molte persone ancora lo pensino. Per dire, il Venezuela quando ha detto alla Cina non abbiamo i soldi per ripagarvi il debito, la Cina ha detto allora visto, finiamo, cioè, blocchiamo subito quello che vi stavamo dando. Eppure al no, Venezuela in teoria dovrebbe essere un paese a cui la Cina dice no, siamo tutti comunisti, invece non funziona, non funziona assolutamente così. Questo timore, questo timore del debito unitamente ai problemi eh, causati dalla forte presenza cinese, si sono acquiti nell'ultimo periodo, eh, nonostante la Cina abbia dato moltissimi aiuti, abbia portato moltissimi aiuti eh, nei paesi africani per il Covid, forse anche proprio per recuperare un po' la propria immagine a causa di episodi che sono accaduti però in Cina, perché nella città di Canton, che ha una comunità africana molto vasta, eh, gli africani hanno denunciato comportamenti razzisti da parte delle autorità e della polizia cinese nella gestione del Covid, sono stati praticamente cacciati di casa o dagli alberghi e un po' additati come gli untori, praticamente a causa di un africano che è stato contagiato e che poi ha finito per contagiare altri. C'è stata addirittura una lettera degli ambasciatori africani in Cina contro Pechino chiedendo assolutamente di fermare queste questa discriminazione e questo razzismo e <coughs> sembrerà una casualità, ma, i, ma due giorni fa in Nigeria hanno arrestato due cittadini cinesi accusati di corruzione e il Parlamento nigeriano ha dato l'ok okay per l'istituzione di una commissione d'inchiesta che indaghi sui prestiti cinesi degli ultimi vent'anni. Ovviamente è un atto parlamentare, vedremo come va, però è un cambiamento eh, secondo me eh, dei tempi. Ecco, un ultimo capitolo, mi sa che eh, abbiamo sì, pochi minuti ancora a disposizione, sì. eh, dunque lo smart city, tu parli di questa smart city, di questo futuro finora fantascienza per noi, ma che in realtà può essere ed è in qualche modo anche un'attualità, eh, unitamente a questo tu parli anche del sistema di crediti, di valutazione dei del comportamento dei cittadini, eh, ovvero qualcuno può essere in qualche modo ottenere, entrare, in una blacklist magari per un comportamento ritenuto non civile, non morale e quindi gli possono essere limitate le sue libertà. Poi ci sono vari esempi anche che tu fai, ma ad esempio se io non rispetto un semaforo questo va eh, diciamo, a peggiorare la mia situazione e questo comporta però delle punizioni che in Occidente sarebbero eh, sproporzionate. Ecco, Questo in che senso secondo te Simone può configurare un futuro anche in Europa e che cos'è questa smart city che eh, la Cina in qualche modo ha? creato come progetto Sì, la Cina ha, ha praticamente inaugurato 500, cioè sta sperimentando la, la nascita di 500 città eh, di 500 smart city tra l'altro in molte di queste smart city operano anche eh, paesi europei o addirittura l'Unione Europea direttamente o attraverso eh, come dire mh, contributo proprio alla pianificazione urbanistica o dei servizi sia mh, anche come naturalmente ispirazione per poi replicare certi modelli in Occidente. Si tratta di città, in teoria, sulla carta, bellissime, nel senso, no? ecosostenibili, magari con eh, i trasporti pubblici tutto elettrico, eh, con eh, tutto il traffico tutto <coughs> automatizzato, con compound dove abitare di assoluta sicurezza. Ovviamente il rischio è quello solito, che tutto, muovendosi tutto attraverso tecnologie internet delle cose, c'è un accumulo dei dati che fa sì che naturalmente ci sia il rischio di grande eh, controllo sociale. La possibilità, cioè quello che mi chiedo è, quello che mi sono chiesto io è chi potrà viverci in queste città, al di là di chi potrà permetterselo perché immagino non costeranno poco, o gli affitti o le proprietà, vabbè, che poi in Cina non esiste, però insomma, gli affitti in quella casa, in, quella, in quelle città, e la Cina sta sperimentando contemporane contemporaneamente questo sistema dei crediti sociali, che non è ancora unificato a livello nazionale, ci sono alcuni progetti cittadini e le blacklist di cui hai parlato tu, che vanno praticamente o a dare proprio un punteggio ai cittadini, e poi a sanzionarlo, a premiarlo sulla base di alcuni comportamenti, appunto, che possono essere eh, affidabili o meno rispetto alle istituzioni. <coughs> Finora, la, la, il complesso praticamente delle valutazioni che viene fatto sono tutte ragionevoli: nel senso che si tratta appunto di comportamenti amministrativi, penali o civici, per dire non fai bene la raccolta differenziata, e in Cina lo sanno perché ci sono dove, dove si fanno queste raccolte, queste. Queste, questi punteggi e certo. ci sono le telecamere che, che ti colgono in flagrante se butti la plastica che ti riconoscono Ma, poi sì, no, così anno, quello, ti no, riconoscono. oppure se non paghi una multa se guidi in stato di abbrezza il problema è la sproporzione perché anche da noi ci sono tutta una serie di, di come dire di crediti sociali che ne so il, il tifoso che, a cui viene dato il DASPO per dire no, non può andare allo stadio però appunto non può andare allo stadio non è che non può prendere un treno e spostarsi in un'altra città, invece in Cina per ora c'è molta, molta come dire, sproporzione io dimentico di pagare una multa e praticamente poi non posso viaggiare questo è quello che hanno scoperto molti di ritrovarsi nelle blacklist. Analogamente in alcune città eh, questo progetto si era spinto troppo oltre perfino per la banca centrale di Pechino, che è quella la banca centrale cinese, è quella che un po' controlla, sovrintende a questo progetto, <coughs> perché faccio un esempio stupido, ad esempio nel momento in cui a la valutazione trascende questi ambiti di cui abbiamo parlato, ad esempio controlla il mio comportamento online, potrebbe essere anche poco affidabile per, per lo Stato cinese il fatto che io e te ad esempio siamo amici su Facebook se tu hai fatto un post di critica nei confronti del governo, per essere molto semplice. A questo non ci siamo ancora arrivati, però dato che alcune città erano andate molto vicino a questo e altre città ad esempio però utilizzano altri criteri, se ad esempio fai proselitismo religioso perdi punti. Chiaramente è un rischio che in una società autoritaria come quella cinese possa diventare un po' più, possa andare un po' più in là. Ecco, per chiudere, per chiudere Simone, l'esempio, diciamo, uh, le estreme conseguenze del discorso che stiamo facendo la regione dello Xinjiang, insomma, parlando dello, degli Uiguri, tu citi addirittura, eh, ma non ti riporti, insomma, la possibilità che qualcuno possa essere, in base al proprio profilo, arrestato in base alla possibilità di commettere o meno un crimine, proprio perché il profilo, la profilazione della persona anche attraverso questi strumenti arriva a livelli così dettagliati da eh, consentire alle autorità di conoscere qualsiasi cosa e quindi in qualche modo poter prevedere la possibilità di co come dire, tenere una condotta sovversiva. Insomma, ecco Per chiudere parliamo eh, proprio di questo che forse è l'estrema conseguenza, diciamo deteriore di questo. Sì, diciamo che le smart city potrebbero essere effettivamente posti molto belli da abitare per chi se lo potrà permettere, ma il rischio è che possano diventare tante piccole Xinjiang. Ovviamente in Xinjiang, che è una regione nord-occidentale della Cina, maggioranza, eh, con, di etnia, la maggioranza è di etnia uigura, che è un'etnia turcofona e musulmana, quindi ah, ci sono dei fattori etnici che in questo momento sono, e, e anche di posizionamento geografico, perché confina con otto stati, è un posto dove passano commerci e anche di risorse importanti quindi chiaramente ci sono delle, tutta una serie di cause per le quali la Cina ha come dire tutto l'interesse a tenere la regione molto molto sotto controllo sigillata, però sì eh, tutto quello che, di cui abbiamo parlato adesso in Xinjiang è alla N cioè all'ennesima potenza viene tu, tutto quello, tutte le possibili mh, utilizzi eh, come dire, ultra securitarie di cui abbiamo parlato oggi in Xinjiang, sono realtà al di là, sia fisici, cioè con posti di blocco ovunque, stazioni di polizia ovunque, telecamere ovunque, sia proprio sui dati. Esiste una app che ad esempio un poliziotto eh, può mh, utilizzare di fronte a una persona, eh, con il con riconoscimento facciale, ovviamente viene subito, eh, come dire, vengono subito presentati i dati biometrici, teniamo presente che in SimJohn si fa anche la raccolta del DNA e in molti casi vengono anche bloccati i passaporti, ad esempio se si scopre che questa persona che magari si ferma per strada il giorno prima da questa app si scopre che ha finanziato eh, una moschea o che è andato tante volte eh, in moschea o che ha fatto proselitismo religioso, questa persona può finire incarcerata. Allora, penso che, insomma, abbiamo finito il nostro tempo, Simone. Io volevo ringraziare, naturalmente, tutte le eh, persone che eh, sono intervenute, che ci hanno seguito, naturalmente. Grazie. The Mirror, questo è il libro edito dalla Terza, il nostro futuro si scrive in Cina, naturalmente, se volete sapere di più, per contribuire a scriverlo tutti insieme, magari, ecco, lo leggiamo tutti. Grazie allora, Simone. Grazie a te, Andrea, allora, Simone, e a grazie. Tutti. Ciao. Grazie.